C'erano bambini, donne e uomini, c'erano perché ora la gran parte non ci sono più. Ecco cos'è il carico residuale di quelle bestie che pensano che gli uomini non siano tali. Bestie, criminali donne, uomini e bambini, morti, morti, morti, solo per cercare di vivere meglio, per fuggire da una guerra da ingiustizia. Uomini, donne e bambini, bambini, non carico residuale, bambini maledetti, bambini sono morti. Che Dio vi maledica! Che Dio vi maledica, che Dio vi maledica! E chi permette che questo succeda, che Dio vi maledica! Perché io vi maledico! Questo è quello che resta di donne, uomini e bambini. Niente, non, te, non resta niente. Venivano da lontano, 4-5 mila chilometri per arrivare su questa spiaggia di merda a morire. E ci si fa politica sulla pelle dei migranti, maledetti, maledetti criminali, non sono migranti, sono fratelli. Maledetti, maledetti, maledetti, vi maledirò a vita.